Con questo video tutorial vogliamo vedere come andare a modificare le dimensioni del logo che è presente nella testata dei siti PAS 2013 che si giovano di un automatismo realizzato da Ignazio che fa in modo che ogni logo, qualunque sia la dimensione con cui voi lo inserite viene ridimensionata a un'altezza di 65 pixel questo funziona bene per loghi che sono particolarmente larghi ma per loghi e invece più importante che si vuole essere, avere dimensioni maggiori è chiaro che questo può risultare un limite eh, ma ammettiamo di voler allora ottenere un risultato tipo questo in questo caso noi abbiamo un logo con una scritta molto chiara risultato comprensivo statale di Padova San Camillo e che eh, deve essere molto ben visibile bene, vediamo come ottenere questo per fare questo andiamo nel nostro pannello di amministrazione e il prerequisito ovviamente è di avere già caricato l'immagine che ci interessa attraverso media, aggiungi nuovo, l'abbiamo caricata andiamo a vedere in libreria eccola qua, ed è un'immagine, ci annotiamo come dimensione di 378 pixel di larghezza e 120 di altezza quindi circa il doppio rispetto a quella presentata inizialmente e tra l'altro vediamo anche LUR del file noi con un doppio clic ce la copiamo in modo da poterla avere poi a disposizione nel momento in cui dobbiamo inserirla ma detto questo dov'è il file su cui noi dobbiamo agire? Beh, lo andiamo a caricare da aspetto editor si tratta del template header.php che è responsabile della visualizzazione della testata scorriamo un po' il codice a un certo punto incontriamo la chiusura del head si parte con il body dopo l'id wrapper noi abbiamo la navigazione nascosta che ci consente consente alle persone che utilizzano sintesi vocale di saltare blocchi di menu riuscendo quindi ad andare molto più facilmente al contenuto centrale evitando appunto una lettura sequenziale spesso e volte distraente e inutile scendiamo ancora un po', qui abbiamo la parte del codice php che ci consente di fare quel lavoro di ridimensionamento automatico all'altezza di 65 pixel qualunque sia il logo che voi andate a gestire attraverso aspetto tema puzzle testata possiamo anche lasciarlo ma quello che ci interessa è andare a modificare le tre righe che precedono l'H1 cioè il titolo 1 che è quello che contiene il nome del sito in particolare a noi interessa agire sull'elemento IMG, cioè immagine vedete che è contenuto all'interno di un link che è il link che poi dà appunto il collegamento all'home page dove noi dobbiamo andare a cambiare dobbiamo andare a cambiare proprio l'indirizzo dell'immagine ecco, IMG, SRC, doppio apice tra questi doppi apici noi facciamo il CTRL V Andando a incollare il percorso che abbiamo salvato precedentemente. Ecco, poi teoricamente possiamo anche cambiare l'alto oppure lasciare quella dell'automatismo. Noi per il momento ci limitiamo a fare questo. Cosa possiamo ancora dire? Ecco, possiamo magari agire sulle larghezze e altezze mettendo le nuove e quindi dove c'è larghezza invece di andarla a prendere dal passaggio precedente perché ovviamente se no avremo ridimensionamento anche di questo file noi mettiamo quelle reali la larghezza che è di 378 pixel e invece l'altezza che è di 120 pixel che qui state attenti a scrivere all'interno della coppia doppio apice se noi andiamo a aggiornare il file Possiamo andare a vedere qual è stato il risultato. Vedete? Abbiamo proprio inserito l'immagine che cercavamo. Bene, abbiamo concluso questa prima parte, ma adesso vogliamo andare ancora più nello specifico. Avete notato che la presenza di questa immagine di altezza superiore a 65 pixel ha creato poi uno spostamento del menu per soggetti, il menu orizzontale che non parte più sulla sinistra perché è invasa questa zona dall'immagine stessa come fare per, eh, se lo desideriamo eh, peraltro qui in questo caso viene anche un effetto abbastanza simpatico con quel set che poi in pratica copre un po' la testata e quindi scende un pochettino ma se noi volessimo essere più schematici e dal punto di vista poi dell'utilizzo e della utilizzo, dell usabilità del menu Orizzontale, ripristinare la lettura da sinistra no? come è anche più agevole un po per tutti andiamo a vedere come agiamo sul foglio di stile andiamo in aspetto foglio di stile e ci andiamo a cercare la parte che gestisce il cancelletto header cioè la nostra testata ecco vedete che qua noi abbiamo un'altezza è una minima altezza che è di 110 pixel tiene conto in pratica questo dell'ingombro di altezza del logo vecchio di 65 pixel e di tutto il resto ora, se l'altezza nuova è 120 dobbiamo fare 120-65 meno che è l'altezza vecchia che fa 55 pixel da aggiungere cioè dobbiamo aggiungere 55 pixel alla definizione della minima altezza di prima 110 più, 60, più 55 fa 165 fatto aggiorna file e andiamo a vedere l'effetto andiamo a fare un aggiornamento un refresh e vedete che in questo caso si è completamente ripristinata la pagina così come doveva essere all'inizio bene sempre che uno non desideri chiaramente quel passaggio di prima proseguiamo ancora volendo ancora lavorare sulla testata magari mettendo un'immagine di sfondo non preoccupiamoci questa immagine calza non bene no? sul rispetto al logo perché ci saranno colori troppo simili a me interessa adesso mostrare il procedimento per fare questo ammettiamo di avere già caricato sul nostro eh, su una cartella che adesso vedremo la cartella images del nostro tema un'immagine che deve essere di sfondo e quindi particolarmente larga se noi abbiamo una larghezza massima non so, di 1200 pixel la massima risoluzione del nostro sito peraltro che ha un layout liquido ammettiamo di mettere non so, un, un pochettino più abbondante un 1300 o 1400 pixel di larghezza e un'altezza che può essere non so, sui 150-160 pixel in modo da comunque essere interna l'immagine di sfondo sarà in pratica un'immagine che sta dietro e quindi sarà vista per la porzione di finestra visibile cioè se è maggiore rispetto a quello che è la testata nel ridimensionamento della finestra che voi potete sempre agire in un layout liquido vuol dire che sarà automaticamente tagliata senza creare nessun problema di visualizzazione bene andiamo a immaginare di appunto spostare via FTP l'immagine chiamiamola cop.jpg all'interno della cartella images del nostro tema e andiamo a vedere adesso come la possiamo trattare andiamo nel nostro pannello di amministrazione e andiamo in aspetto editor sappiamo che nella cartella images l'abbiamo trasferita via ftp ma adesso andiamo a cercarla nel foglio di stile dove dobbiamo inserirla scusate ho espresso male andiamo in pratica a utilizzare il foglio di stile per andare a dire che ci deve essere un'immagine di sfondo dove nella nostra testata quindi ancora con la funzione del browser Firefox trova cancelletto header ecco che andiamo qua, vedete che qua peraltro c'è un aiuto cioè nel nostro foglio di stile c'è già un background precedente, preesistente che noi adesso andiamo a utilizzare come codice cioè noi andremo a dire, anzi potremmo fare addirittura un copia e incolla il fatto che non, si, non agiscano queste due righe è perché sono commentate nel foglio di stile per commentare si mette barra, asterisco, asterisco, barra ci copiamo questa ctrl c, andiamo a inserirlo qua in realtà non ci interessa top left repeat x perché si tratta di un'immagine che copre l'intera testata e mettiamo semplicemente qua l'url che è Andiamo, non me la ricordo già più. Si chiamava COP, è eh, quella lì l'immagine che abbiamo portato. Andiamo a vedere con aggiorna file che cosa ci capita, visualizza sito, e vedete che la nostra immagine di sfondo è apparsa con quella caratteristica che vi dicevo. Se io vado poi adesso a ridimensionarla, vedete non succede proprio nulla, semplicemente la nostra immagine no viene da destra a sinistra tagliata per la sua parte di destra bene ma vedete che non funziona tanto con il logo che abbiamo beh, quindi vuol dire che l'immagine non era adatta adesso stiamo parlando di cose molto semplici per cui di immagini che eh, non hanno una sfumatura ma sono prese così come sono ma vediamo di rendere perlomeno visibile il testo ad esempio io qua non vedo più la parte del nostro la nostra navigazione qua di servizio allora andiamo a vedere un po' dove devo agire Ma, eh, ammettiamo di non ricordarci bene qual è il eh, diciamo il pezzo di foglio di stile su cui lavorare allora andiamo in visualizza fare bug a puntare direttamente no, su queste voci di menu e andiamo a vedere vedendo che in realtà queste voci di menu No? che so che partono da questo ul che è, vuol dire l'inizio della lista non ordinata si riferiscono a un cancelletto either ul.sito e allora mh, quale sarà il trucco? mettere uno sfondo che sia chiaro quindi mi copio no? dalla destra dei firebug ctrl c quello che è l'elemento su cui io devo agire Vado in bacheca, me lo vado a cercare nel mio aspetto editor foglio di stile style.css. L'abbiamo già qua. Trova cancelletto edero il sito, vediamolo qua. Anche qui vedete che abbiamo già un aiuto: un copia e incolla di un pezzettino di codice commentato. E mi consente di dire che ad esempio, se io voglio mettere il bianco, eh, metto il bianco perché conosco memoria come decimale è molto facile. FFF eh, FFF, tenete conto che quando sono numeri, sono ripetuti, eh, possono mettersi come fossero a coppie, quindi può bastare anche un cancelletto FF piuttosto che i 6 volte F per dire che è bianco. Bene, aggiorna. Fai. Naturalmente, poi in realtà non andremo a scegliere il bianco che è meglio magari un color panna oppure una seconda combinazione di, di colori che voi avete qualcosa che sia spari un po' meno comunque vedete che la nostra diciamo barra di navigazione superiore è tornata a essere bella visibile adesso però dobbiamo anche agire sulla parte di testo che vedete è assolutamente nascosta e siccome qua è sul, sullo scuro Ammettiamo allora di metterla di color bianco. Tenete conto che noi stiamo facendo questo adesso giusto per vedere qualche trucchetto, però molta attenzione dovrete mantenere al mantenimento dei contrasti, eh? perché sappiamo che la fruizione da parte delle persone con problemi di vista è un valore non aggiunto, ma è una delle caratteristiche fondamentali di un sito istituzionale che per legge deve essere accessibile a tutti però andiamo a vedere un po' come agire sul foglio di stile ah, ecco, scusate torno indietro questo dovremmo già saperlo eh? questo è, è marcato come un titolo di livello 1 ma ripassiamo la cosa ancora con il nostro pannello Firebug andiamo a vedere questo titolo dov'è andiamo a ricercarcelo allora, vediamo due cose. Innanzitutto che il paragrafo è sotto IDER-P, ok? Mentre il titolo, sappiamo, scuola da tal dei tali è un H1. Quindi noi dovremmo lavorare sul colore di IDER-H1 e sul colore di IDER-P. Quello, quello appena sotto. Ecco, basta agire su questo perché quando io sposto il mouse vedete che io non ho nessun link, eh? se no avrei dovuto cercare qualcosa di più sofisticato cioè non agire sul paragrafo o sul titolo 1 ma sul link che a sua volta agisce sull'H1 o sul paragrafo ma siccome la cosa è semplice non andiamola a complicare ma ci limitiamo a vedere l'effetto andando in aspetto Editor e andando a cambiare un'informazione in Header H1 eccola qua dobbiamo quindi aggiungere il colore però gli diciamo, guarda, mettimi color, che è, in questo caso lo digitiamo perché non c'è il titolo d'esempio, no? Diciamo color al cancelletto FF, F, farlo bianco. E lo stesso diciamo di farlo anche per il header P, cioè per il paragrafo che stanno qui dentro. Vediamo se ce ne sono altri perché a volte c'è da fare attenzione di non andare in conflitto cioè di non ripetere due volte la stessa regola, non c'è posso mettere dove mi pare, già che ci siamo, lo mettiamo qua color, due punti, abbiamo detto, cancelletto, fff, punti virgola cioè abbiamo dato assegnato il colore bianco sia al eh, header, al paragrafo dentro la testata e sia all'h1 dentro la testata Ecco attenzione che in questo caso se uno poi lavorasse con le immagini di sfondo disattivate rischia di avere bianco su bianco e quindi anche se qua c'è l'immagine di sfondo che prevale ci conviene mettere su bianco un background magari nero. E su questo non sono sicurissimo ma come una cautela eh, nero è nero e 000 e questo varrà anche poi anche per l'h1 in realtà potevo anche mettere direttamente nel leader togliendo quel trasparente secondo me anzi qui lo lasciamo andiamo su leader e basta cancelletto leader andiamo a riprendercelo eccolo qua se qua gli mettiamo nero secondo me abbiamo risolto ogni problema aggiorna file e vediamo un po il risultato visualizza sito ecco avete visto che in questo caso no, la visualizzazione è stata quella voluta certamente non si vede bene perché è bianco ma questo io volevo mostrarvi e questo è quello che abbiamo ottenuto.